Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Di Instant Buyer ti ho già parlato diverse volte, si tratta ormai di un trend consolidato sia in Europa che in Italia. Oggi però torniamo a parlare di questa tipologia di investitori e di quale impatto potranno avere sul mercato immobiliare. Lo facciamo con Laila Deberto, amministratore delegato di Income Trading che opera nel mercato di Milano col brand commerciale Casa Cash. Laila, buongiorno e bentrovata. Ciao Gerardo, buongiorno. buongiorno. Da protagonista del mondo eh, bancario, consulenziale, assicurativo, legato al credito, all'investimento immobiliare con Instant Buyer Casa Cash, eh, ci racconti questo, questo viaggio? Eh, è un viaggio importante, un viaggio lungo, perché diciamo che è un viaggio intrapreso negli ultimi vent'anni. Eh, indubbiamente dopo eh, un percorso di studi e, e alcune attività che diciamo, poco avevano a che fare con i mondi finanziari, bancari, assicurativi e con la consulenza di direzione che, eh, che personalmente porto avanti eh, da, da oltre vent'anni, ehm, ci siamo ritrovati poi in un mondo creditizio e immobiliare eh, che Piano piano ci ha avvicinato eh, al progetto Casa Cash. Eh, io personalmente, come sai, ho eh, un'esperienza nella consulenza di direzione e nello sviluppo delle società, eh, in particolar modo quindi nell'ambito dei processi attivi eh, che abbiamo applicato prevalentemente eh, nell'ambito dei grossi progetti bancari, i grossi progetti assicurativi, i principali sono stati la costruzione di banca generali e la globalizzazione eh, di tutta l'intesa San Paolo, quindi a cominciare da Banco Ambrosiano Veneto fino ad arrivare a San Paolo dal punto di vista eh, banca assicurativa. Eh, chiaramente questo ci ha avvicinato molto al mondo del credito, eh, il mondo del credito sai benissimo che eh, va a fraccetto col mondo immobiliare ed eccoci in questa nuova sfida che ha in realtà un legame forte perché io per diversi anni in ambito creditizio sono stata consulente di quello che oggi è il presidente di Income Trading, che è Marco Galliena, che sappiamo essere stato un noto imprenditore in ambito immobiliare creditizio. Ci siamo ritrovati, abbiamo iniziato una progettazione molto attenta e molto forte, eh, come dire, mh, eh, stando mh, estremamente focalizzati su tutti quelli che potevano essere i punti di criticità che derivano poi da, da, da una nostra esperienza no? e eh, siamo arrivati a costruire questo nuovo progetto che è appunto eh, Income Trading che utilizza poi, come dicevi correttamente, Casa Cash come brand commerciale sul mercato mondiale. Ecco torniamo un attimo su Casa Cash perché c'è un claim che mi interessa, che mi ha incuriosito, no? si definisce l'instant buyer di quartiere. È un pezzo di comunicazione oppure è una nota distintiva? Eh, no assolutamente vuole essere una nota distintiva, eh, vuole essere eh, il posizionamento della società. Noi vogliamo eh, essere molto capillari, eh, conoscere molto bene le zone in cui operiamo, i quartieri, le vie, i singoli mobili, i singoli civici. Eh, operiamo, peraltro questo credo che vada sottolineato, esclusivamente a Milano in questo momento. Quindi il fatto di definirci stand di quartiere credo che sia eh, molto esplicativo rispetto a questa modalità operativa che, che è poi esattamente il nostro modello di business. Prima di parlare meglio del posizionamento e di chi c'è dietro questa, questa azienda, eh, volevo fare un parere no, sull'impatto sull che l'hai buyer eh, avrà nel mercato eh, immobiliare e come evolverà quindi questo tipo di, di questo archetipo di, di investimento. Ma sai Gerardo, allora gli stand buyer in Italia è sicuramente un new business, eh, quindi come tale, se facciamo riferimento a altri nuovi business che sono entrati in Italia negli, altri prece negli anni precedenti, scusami, avrà sicuramente un'evoluzione, no? Quindi avrà un'evoluzione, questo lo stiamo già vedendo, eh, sul, sull'acquisto di immobili, in questo momento di stand buyer è focalizzato su mobili prevalentemente residenziali di grande mitrature, si stanno affiancando mobili non residenziali, quindi uffici, mobili commerciali che vengono valutati e che vengono poi trasformati in immobili residenziali e stanno anche nascendo nuove opportunità opportunità in ambito nuove costruzioni quindi già qui comunque direi che nell'applicazione il modello evolverà ma evolverà anche a mio avviso nell'ambito di una selezione di servizi complementari perché è chiaro che più prenderà piede più sarà necessario affiancare supporti e eh, Business e servizi che, come dire, facilitino e sviluppino ulteriormente l'applicazione del modello dell'istanbuyer. Eh, quello che io vedo al momento più vicino e, e più utile è per esempio eh, la tutela del venditore che quindi vende l'immobile agli all'istanbuyer o degli acquirenti che acquistano poi eh, gli immobili ristrutturati frazionati, ristrutturati e rimessi in vendita, tutele che dovrebbero riguardare la capacità reddituale, ehm, la tutela del tenore di vita della famiglia e questa cosa potrebbe anche essere, essere estesa alla tutela della salute della singola persona o del nucleo familiare. Questo potrebbe consentire di, eh, come dire, eh, affiancare e tenere a braccetto eh, gli attori che poi chiaramente si rivolgono agli stand buyer che generalmente hanno un rapporto con gli stand buyer molto breve eh, in quanto si esaurisce generalmente all'atto poi di vendita quindi all'arrogito alla, alla in questo modo si creerebbero come dire dei continui eh, come dire dei continui punti incontro, un affiancamento Oltre il momento di vendita d'acquisto, e, e ritengo che possa essere un servizio molto utile. Eh, chiaramente, io lo ritengo nel caso in cui fosse omaggiato eh, al venditore e agli acquirenti. Eh, nel nostro caso, questi servizi sono già eh, stati eh, studiati e messi a punto e verranno omaggiati sia al venditore che agli acquirenti dei nostri moduli. Possiamo dire che la relazione vera comincia dopo la transazione, in questo caso? Sì, direi proprio di sì. È anche importante capire poi quali possano essere i partner che supportano questo tipo di attività, devono essere partner sicuramente molto seri, molto capaci, che hanno proprio, diciamo, anche la, la, la capacità di affiancarci in un periodo più lungo, nel nostro caso, lo possiamo assolutamente dire, visto che abbiamo già dichiarato eh, nel primo comunicato stampa, eh, i partner principali sono AXA eh, per quanto riguarda le tutele e AON eh, per quanto riguarda tutti i servizi di inoperati. Parliamo un attimo dell'azienda, quindi di chi c'è dietro, eh, del posizionamento e delle tipologie anche immobiliari sulle quali vi state soffermando in modo un pochettino più dettagliato. Allora, eh, dietro all'azienda ci sono tre founders che eh, hanno diciamo voluto fortemente eh, arrivare sul mercato e gestire eh, tutti i mesi di progettazione che sono stati svariati ed importanti dal punto di vista dell'impegno. Eh, il presidente Marco Galliena, eh, l'altro amministratore delegato, oltre a me, Edoardo Tranchini, che si occupa eh, più che altro insieme a Marco del reperimento delle operazioni immobiliari. Eh, ai founders si sono chiaramente affiancati eh, ulteriori soci all'interno della principale società operativa, eh, direi anche molto importanti dal, dal punto di vista dei loro ruoli sul mercato e, e qui ti sto parlando della struttura societaria. Se invece ci riferiamo ai supporti, quindi a chi c'è dietro al sostegno delle operazioni immobiliari, ci sono al momento investitori privati, quindi in questo momento tutte le operazioni di income trading sono sostenute da nostri investitori che credono sicuramente nel mercato immobiliare, che credono nel sottostante cioè eh, chiaramente eh, rispetto alla, alla singola operazione eh, alla quale aderiscono eh, e che ritengono eh, i risultati finali, quindi i ritorni eh, dalle singole operazioni estremamente interessanti se li mettiamo in relazione con eh, un mercato finanziario che oggi è, è abbastanza piatto, quindi che non ha eh, dire, particolari ritorni interessanti se consideriamo investimenti ovviamente non ad alto rischio. Noi continueremo con i nostri investitori privati nei prossimi mesi, nei prossimi anni, abbiamo la volontà di rimanere almeno per 24-36 mesi sul mercato milanese e quindi abbiamo la volontà di espandere ulteriormente il nostro parco di investitori chiaramente è già attivo e già nel 2021 direi abbastanza significativo. Ecco, è curiosa questa, questa scelta, diciamo così, dell'investitore privato rispetto magari a un investitore istituzionale. Ecco, essendo, essendo un business che, che brucia molta cassa, è degno di nota e distintiva ecco, questa, questa scelta verso investitore privato, c'è una strategia dietro, una scelta di altro tipo? C'è una scelta, in Gerardo, una scelta che ehm, a mio avviso è più dettata dalle caratteristiche sia dei founders che eh, dei soci di business che sono entrati negli ultimi mesi. Eh, non so se eh, purtroppo per fortuna siamo tutti tutti senior quindi eh, voglio dire, siamo tutti personaggi con un'esperienza molto forte eh, nei loro singoli ambiti, quindi eh, abbiamo già, avevamo già, Marco aveva già eh, una serie di investitori che lo seguivano da qualche tempo, eh, riteniamo che la nostra proposta sia molto gradita e molto interessante per persone che vogliono diversificare i loro investimenti, che vogliono ritorni significativi e l'arco oltretutto di, di un periodo di tempo abbastanza ridotto perché il nostro arco temporale di riferimento è 12 mesi quindi comunque direi eh, abbastanza contenuto eh, abbiamo ovviamente un business plan che abbiamo anche dichiarato che eh, ovviamente ci porterà eh, a una, una valorizzazione di eh, immobili sul mercato sempre maggiore no? quindi abbiamo stimato che nell'arco del primo triennio investiremo circa 150 milioni. Quindi sicuramente dovremo pensare nel prossimo futuro ad affiancare anche ulteriori forme no, di supporto eh, economico, investimenti finanziari. Sì, sicuramente però ci stiamo stiamo valutando. Un eh, primo, eh, primo ambito sicuramente potrebbe essere quello creditizio, stiamo anche eh, valutando ambiti estremamente innovativi. Quindi sì, ci saranno, non subito ma, quando poi avremo le idee chiare lo, lo condivideremo, lo dichiareremo. Va bene, va bene. E, ecco, parliamo di agenti immobiliari, no? eh, Quali sono le sinergie che state sviluppando con gli agenti? So che tenete a questa relazione in modo importante e particolare perché è fortemente correlata con il vostro business e con le opportunità di crescita reciproca. Ci vuoi raccontare questo questo aspetto? Assolutamente. Um, gli agenti immobiliari rappresentano per noi uh, un asset uh, imprescindibile perché nel momento in cui l'obiettivo è quello di uh, mappare la singola zona la singola via, il singolo quartiere, eh, credo che il coinvolgimento di agenti immobiliari di quartiere con una grande esperienza nelle singole zone che sono di particolare nostro interesse in questo momento sia non solo utile ma necessario. Quindi rispetto a ciò noi abbiamo sempre da subito dichiarato un'apertura alla collaborazione continuativa. Eh, con agenti che eh, chiaramente siano eh, altamente professionali e che condividano eh, queste opportunità, eh, dandoci anche come dire, un, un, un arco temporale, una prospettiva di, co di, di collaborazione medio-lunga. Hm? Per questo, eh, non solo chiaramente siamo disponibili a eh, una remunerazione nei confronti del, degli agenti immobiliari, al top di mercato. Eh, ma siamo anche eh, molto attenti a, eh, come dire, incentivazioni di vario genere. Eh, in questo momento la prima cosa che abbiamo messo in campo eh, è proprio una, una serie di premi di incentivazione che poi si traducono eh, in premi eh, sia utili che anche lussuosi, quindi a seconda eh, del livello di eh, operazioni raggiunto che a mio avviso possono proprio fidelizzare eh, il rapporto e rendere sempre più stretta la collaborazione. Se vuoi ti faccio, ti faccio qualche esempio. Sì, certo. A partire Grazie. da eh, un, un volume di eh, 500 euro di operazioni eh, immobiliari chiuse nell'ambito dell'anno, quindi 12 mesi, Partiamo con premi che riguardano più che altro l'attività, il supporto all'attività con tutta una serie di contributi declinabili che però si tramutano in premi di lusso a partire dai 2, 3, 4, 5 fino a 10 milioni di eh, operazioni chiuse nell'anno e che danno accesso o a oggetti molto particolari, quindi eh, so orologi piuttosto che a esperienze eh, molto belle con viaggi di lusso ehm, anche per esempio corsi di guida eh, molto particolari fino ad arrivare a eh, icone eh, del lusso eh, a 10 milioni di operazioni concluse nell'ambito dei 12 mesi eh, ipotizziamo eh, di eh, omaggiare una Porsche 911, quindi diciamo che... Ah, aspetta, stagliamo, un, stagliamo un super programma, proprio, programma fedeltà questo qui. Ecco. È un programma fedeltà che <ride> procuriamo che possa eh, incentivare, soprattutto all'inizio, gli agenti immobiliari, non deve spingerli ovviamente solo quello, ma anche certo, veramente certo. la nostra serietà, la nostra attenzione, la nostra professionalità. Però credo che possa essere interessante, perché eh, è altamente motivazionale eh, nel primo eh, meeting, nel primo evento che abbiamo eh, organizzato qualche settimana fa, il 15 di ottobre, che tra l'altro poi è moderato, eh, rivolto proprio a una piccola platea di eh, agenti immobiliari milanesi e abbiamo avuto eh, l'onore di premiare il primo ambassador, eh, agente immobiliare Casa Cash, che ha raggiunto eh, il livello di 2 milioni di persone. Di eh, operazioni chiuse nell'ambito del 2021. Sì, è vero, è vero, è vero. Ricordo, il fortunato vincitore di, di esatto. un Omega Speedmaster. Ecco, sì, sì, esatto. sì. certo. Quindi, eh, focalizzazione sul territorio, eh, servizi complementari eh, in partenza quindi quelli assicurativi con partner top, e, eh, sinergie forti quindi con gli agenti immobiliari, e eh, premialità legate proprio alle prestazioni. Eh, cosa vi serve a questo punto per crescere e quali sono le prossime mosse? Allora Gerardo, cosa ci serve per crescere? <ride> I, due, I due asset principali, quindi da una parte eh, operazioni immobiliari che andremo a ricercare eh, sempre più, ovviamente anche in, in quello che ti dicevo prima, quindi nell'ambito di uffici o di nuove costruzioni, stiamo aumentando progressivamente il nostro ticket medio sulle operazioni, quindi qui contiamo anche in una forte collaborazione con tutti gli agenti immobiliari milanesi che vorranno affiancarsi al progetto Casa Cash. Ovviamente stiamo ampliando il nostro parco di investitori privati, che va chiaramente di pari passo con le operazioni um, e questi credo che siano i, i principali due ingredienti eh, per il 2022 eh, anno nel quale abbiamo un obiettivo di investito di 35 milioni quindi, eh, più che raddoppiamo il 2021 2021 l'abbiamo scritto ovunque eh, a un obiettivo di 15 che abbiamo pressoché eh, raggiunto. Um, poi, cosa dir di altro, amplieremo le zone, quindi noi in questo momento siamo focalizzati su cinque zone milanesi che sono eh, Viale Monza, Viale Padova, Città Studi, Stazione Centrale e alcune aree precise della zona San Siro, ovviamente batteremo anche eh, altre zone, quindi implementeremo queste e ne affiancheremo di nuove. Um, Ulteriore ingrediente che sicuramente verrà messo in campo nel 2022 eh, sono eh, ulteriori collaboratori, ulteriori risorse umane che eh, entreranno all'interno delle aree principali di, di Incontrading. Credo che sia tutto, ma credo che sia anche sia tanto, parecchio sia tanto. dal punto di vista realizzativo. Eh? Bene, allora, eh, come ricordo sempre agli agenti immobiliari eh, è importante, come già avviene peraltro negli Stati Uniti, che ha proprio cliente, eh, quando si acquisisce un immobile, eh, possa essere offerta anche la possibilità, oltre alla vendita tradizionale, anche la possibilità di ricevere un'offerta eh, istantanea quindi da parte di un Stand buyer perché questo in qualche modo eh, accelera anche le possibilità ecco, di, di, di compravendere e può essere un'opportunità in più che fa sempre bene, bene al business. Laila, io ti ringrazio per la disponibilità e questa testimonianza quindi vera no, sull'azienda, sull sul lavoro che state facendo e ovviamente ti aspetto, Lo Sgabello, in occasione dei prossimi aggiornamenti. Siamo assolutamente disponibili, ti ringraziamo infinitamente e speriamo di, di vederci presto con delle ulteriori novità. Da poter assolutamente provare. sì. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo attraverso lo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola generaldocaterna.com. Al prossimo video!